in manovere il secondo sito on the opposite side of the glass of the corporatale still in the pistola e <coughs> <coughs> a mellettone fare il mismo procedimento dall'altro lato, dalla parte derecha della promessa, nella misma maniera Мы ввели в одну сторону э, когёрнозный стел, сейчас по другой стороне должен войти. Allora, dobbiamo introdurre prima la parte prossimale, quella verso del pene e poi, trazionando, mettiamo il nastrino trazionando con il filo ci andiamo ad introdurre la parte città cioè quella che va al grado the, up to the, bones, so the of the that, we are to the Allora, prima di tutto vamos a collocare la parte prossimale della protesi, la parte profonda y después con lo que